Instagram e Instameet, un nuovo modo di condividere la realtà. Siamo qui con Nicola Pasianot e con Filippo Gonzales di Instagram che ci raccontano un po' questo nuovo strumento.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 della semplice applicazione dell'app del telefonino e radunarle qui a Torino per un progetto comune eh, che è stato sviluppato durante tutto il weekend abbiamo portato in primis Filippo da, da Madrid ma anche persone da Londra, dalla, dalla Germania, dalla, da UK, da Londra e dalla Francia un nuovo modo di condividere la realtà non solo un social virtuale ma anche reale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 possibile